Bentrovati, bentrovati a tutti voi che generosamente seguite questo canale YouTube. Come state? Prima domanda, è un po' di tempo che non pubblico video, me ne scuso, sono stato un pochettino indaffarato, ma non vi preoccupate perché nei prossimi giorni usciranno nuovi video tutorial che riguardano sia Premiere, e qui ci sono delle novità molto interessanti di cui vi parlerò meglio appunto nei prossimi video, sia l'informatica, perché sto preparando una serie dedicata a, non a come si utilizza un Computer, ma ad alcune applicazioni che è bene conoscere per semplificarci la vita quando lavoriamo appunto davanti a un computer. Poi la novità più importante di tutte eh, ed è anche una richiesta la mia di supporto da parte vostra che riguarda una serie televisiva che eh, abbiamo prodotto con degli amici eh, riguardante i fantasmi, eh, le indagini paranormali, le cosiddette anomalie che sarà pubblicata qui su YouTube a partire dal prossimo 27 aprile 2022, alle ore 21 per la precisione. È una serie appunto chiamata Anomalie l'Italia Occulta, ne ho già parlato in altri video, eh, sarà disponibile dal 27 aprile e inizieremo alle ore 21 con una diretta live, non su questo canale YouTube, però attenzione, sul canale YouTube della serie che si chiama Anomalie l'italia occulta trovate il link qui nei commenti perché è una serie carina? intanto perché eh, non esiste una serie italiana dedicata ai ghost hunters ovvero a gruppi di persone che vanno nei castelli nei borghi medievali anche in abitazioni private in isole a verificare se eh, le voci, i racconti, le leggende sulla presenza di eventuali fantasmi sono vere o sono false. Abbiamo seguito eh, le indagini paranormali del GIAP, gruppo investigativo Attività Paranormali, abbiamo realizzato sei puntate, secondo me carine, non vi aspettate di vedere eh, un documentario scientifico Uh, sul paranormale ok? perché chiaramente è pri principalmente una serie eh, che ha lo scopo di farci passare 50 minuti che è la durata di ogni episodio eh, in maniera un po' più spensierata però comunque questi ragazzi che abbiamo seguito sono persone molto serie eh, che fanno il loro Non il lavoro Che seguono la loro passione in maniera Ovviamente gratuita Se mi fa piacere l'appuntamento è per mercoledì sera Alle ore 21 sul canale ufficiale di Anomalie l'Italia Occulta trovate ancora una volta il link in descrizione vi prego registratevi anche a quel canale YouTube condividetelo e aiutatemi a farlo crescere un pochettino perché ancora abbiamo pochi follower essendo appunto un progetto eh, relativamente nuovo almeno su, su YouTube ci vediamo molto presto per altri video tutorial continuate a sostenermi sul sito internet www.fabianbrosi.it, sulla mia pagina Facebook sulla mia pagina Instagram, se mi fa piacere, presto aprirò anche un account TikTok. Lo dico per quelli che me lo chiedono, prima o poi lo farò, prometto. <ride> e ovviamente consigliate questo canale YouTube ai vostri amici che amano eh, diciamo, eh, avere a che fare con i video, ma anche con l'informatica e con tutti gli argomenti che trattiamo su questo canale. Grazie, grazie, grazie buon proseguimento di giornata. Alla prossima, ciao!